Salve a tutti raga, io sono Vegito Golden e bentornati in questo splendido video di Dragon Ball Xenoverse. Panico Terra e Altea Connessi. Ho capito il film Diabolico Guerriero degli inferi. Tutti i morti ritornano di nuovo in vita. Era 790. Ma che diavolo sta succedendo? E adesso. ve la vedete con me. Quindi la terra al di là si sono interconnessi, scatenando il panico. Io penserò solo a distruggervi Forse non avete capito ciccoco a chi prendo non so A tutte e due ho preso comunque Con un colpo di mia dirompente Li ho presi ancora? Li ammazzeremo ad uno ad uno Ma, cavolo Masenko Uno mi ha attacca da destra, un altro mi ha attacca da sinistra Ma Questo era il vecchio esercito di Freezer a quanto pare Maledetti! Tornerete da dove siete venuti! Nell'inferno! Quanti attacchi? Non sto capendo! Una una C! Però a quanto pare ti sto distruggendo! Solo questo sto capendo! Questo me stesso è diverso da me. Il fatto è che usando la macchina del tempo ho incrementato le linee temporali. Trance delle linee temporali extra sono controllati da Baby, mia. Questo Baby sta rompendo le palle però. Eh? Mentre Trance arriva in questo mondo con la macchina. Il Trance. Ecco perché quello sono io, anche se non del tutto hai capito, vero? Cioè, vuol dire qua in questa in quest epoca lui prendeva la macchina in tempo per ritornare nel passato e aiutare Goku e gli altri, a quanto pare. Mi sono un casino! Non so cosa fare! Una cosa la so! Li sto distruggendo! Loro mi attaccano! Loro mi vogliono distruggere! Quello mi ha tirato come se fosse un sacco di patate, eh! Mi ha preso a tre! A tre, tre, tre, tre! Super cameamia! Prendete questo! Morite! Non morite che ci vuole morire, oh, morite. Dovete soffrire. Non vogliono proprio morire. Sono così ostinati. A quanto pare, stanno diminuendo. Colpo di Masenko, sparisci. Oh. basta! Andate via! Oh, e finalmente! Che cosa era tutto sto bordello? Ehi, hey, mm, non vai male, chi sarà? La, è la squadra è con Napa! Recom! Sì, Napa. Cioè Napa ha preso il posto di genio è tutto strano che strano la squadra di genio senza genio infatti quello che diciamo io l'ecco della sorpresa ma che bello siamo una nuova squadra genio i migliori i migliori della galassia in assoluto siamo tornati dall'aldilà per vendicarci dopo gli sfortunati eventi del pianeta namek e tu dov'è il gel e dimmi anche... anche dove quel Saiyan ha i capelli strani, dimmelo tu Senta il Pedrai, ti userò per fare un po' di riscaldamento Dai forza, forza e coraggio Maledetto Gould, non ti lascerò Ho distrutto Gould Boom, un'esplosione è avvenuta E adesso c'è Trans. Avete perso! Sì, dovete perdere! Così! Ora proprio rispetto per l'altro me stesso, impara, impara dal tuo errore. L'organo blu della squadra del genio non perderà facilmente inizia la tempesta. Fai attenzione, velocità di Bartel, non perderlo di vista. Tu sei il dio di Vegeta, spedirò anche a te nell'aldilà. Vero? O ti spedirò io direttamente? Dannazione, non morirò prima di aver dato una lezione a Vegeta. È pericoloso, devi cercare di eliminarlo in fretta. Space! Vai, Trance, cafudiamolo! Ho perso a causa della mia mancanza di allenamento. Ok, sono tutti distrutti. Li abbiamo sconfitti una volta per tutte. E adesso un'altra esplosione che fa precipitare Trunks L'altro me C-17 Sono tornato dall'aldilà e ora devo Numero 17 Ecco perché la terra e l'aldilà sono interconnessi Quello è il numero 17 creato dall'aldilà Numero 17 e la terra danno vita al super numero 17 Unisciti a me Mai Nemmeno se mi paghi Va bene, un bel contrasto ci voleva. Una bella sfera nella testa, vai. Numero 17 contro Vegito. Ora che gli prende. È scappato? Cosa, ma dove? Inseguiamo le forze. Siamo una specie di inseguimento. Numero 17, uniti. La, la nascita di Super numero 17. Tu sei me, io sono te, Divet diventeremo uno, la famosa fusione tra 17 e 17, super numero 17, e di qua nasce la potenza di questo android, super numero 17 è nato, ha aperto un grande potere, e ora che io ti ringrazio per prima. Ringraziarti mai. Allora. Numero 17. Tu devi morire immediatamente, possibilmente. Non ti voglio fare i PL. Cavolo, mi ha preso e mi ha tirato! È stato così forte che ha dato pure pure il filo da torcere a Goku di quarto livello. Quando fu. E adesso abbiamo Goku GT. È arrivato. Quello sguardo da Saiyan. Solo lui lo può avere. Mi ha intrappolato nell'asilà e hai causato un sacco di guai. Infatti. Unisci la tua forza, Goku, per battere il super numero di In questo modo la distorsione temporale svanirà. Infatti Goku qua usciva dagli infari. Tramite l'aiuto però di Junior. Mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi e arrivate a questo punto, lasciate un like e commentate. Da Vegito Golden, è tutto ragazzi.